Allora, dice, buongiorno a tutti, benvenuti alla terza edizione di Commedia Marveggio. Io sono Giovede Cidini. ho avuto l'onore di essere studente del professor Marveggio, in quinta liceo. Eh, è stato un bellissimo rapporto eh, a livello scolastico, e poi è diventato un rapporto di amicizia eh, ed è proprio questo rapporto che oggi ci porta tutti quanti. purtroppo tre anni fa il professor Marveggio è mancato e noi per ricordarlo abbiamo pensato di organizzare questo convegno eh, che ricalca un po' quello che, che era l'approccio del professor Marveggio che ci ha insegnato, che è diventato parte del nostro approccio il professor Marveggio era un professore di fisica, eh, insegnava fisica, noi e anche matematica ad altre scuole, ad altre classi, però eh, il suo approccio consisteva nel coinvolgere attivamente gli studenti sui contenuti di fisica e non solo la fisica ma coinvolgere anche le altre materie ricordandoci che la conoscenza enciclopedica si abbraccia e tutto è legato, tutto è connesso. Io non sono un fisico, ho studiato economia, adesso lavoro e eh, a tempo perso, cioè quando riesco studio filosofia, eh, ma un'altra cosa che eh, il professor Marveggio mi ha carito molto bene è quando ad esempio la fisica sia legata alla filosofia, sia legata alla visione del mondo. Purtroppo vi chiedo scusa ma eh, gli, altri, gli anni precedenti, questa è la terza edizione, eh, avevo sempre qualcosa da leggere per introdurre a questa giornata, di filosofico ovviamente, eh, ma quest'anno non sono riuscito perché sono arrivato ieri tardissimo dal lavoro. Eh, però quello che voglio darvi come messaggio è che eh, la fisica, secondo quello che io ne ho preso, l'ho potuto prendere specialmente dal professor Marveggio, eh, riguarda un modello e dei modelli che noi doniamo alla realtà come una donazione di senso, osservandola, interpretandola, mettendo qualcosa di noi in questa realtà, che è domenica, non sappiamo cosa sia esattamente, non possiamo arrivare a toccare l'entità, sono tutte interpretazioni, chiaramente con delle risposte. Il fatto che ogni volta che voi accendete il vostro cellulare, quello funziona, chiamando qualcuno, vuol dire che evidentemente il linguaggio matematico, il formalismo matematico che usa la fisica è riuscito a mettersi in contatto di volta in volta con quella che è la realtà, con quelle se ci sono delle regole che governano la realtà. Questo è quello che mi è rimasto del professor Marveggio, è quello che ci ha portati qua oggi ed è quello che vogliamo condividere con voi attivamente. Quindi ci saranno dei vostri video fatti da voi che verranno mostrati a tutti perché voi siete parte integrante di questo evento, non è qualcosa di frontale che voi studite, è qualcosa che vi vuole coinvolgere attivamente. Speriamo possa essere un successo come è stato il primo e il secondo altro. Grazie a tutti di essere venuti. Dunque, allora, intanto mi presento, sono Marco Cidini, sono docente di Fisica presso l'Università un degli Studi di Pavia, e niente, io non ho avuto la fortuna di uh, avere il professor Marpeggio come docente però ho avuto la fortuna di conoscere uh, loro che sono stati studenti del professor Marpeggio e che mi hanno coinvolto in questa avventura e uh, nell'organizzare il convegno appunto come spiegava Gioele abbiamo deciso di mettere voi al centro della scena perché voi avete delle risorse che anche noi che siamo leggermente più grandi di voi perché non è che siamo molto più grandi di voi Uh, alle volte um, ci dimentichiamo e infatti lo vedrete anche nei video, avete fatto dei bellissimi video, qualcosa che probabilmente um, neanche i vostri docenti, uh, uh, anche quelli che verranno all'università e quelli del liceo, uh, si sarebbero mai aspettati. Eh? Quindi vogliamo anche che questo uh, convegno sia un incoraggiamento a voi per ricordarvi che avete veramente un sacco di risorse, che se volete potete fare quello che volete sostanzialmente. Okay? Ora, quest'anno il tema del convegno è l'acqua, come vedete, e l'acqua in tante forme. Vedremo l'acqua toccata um, sotto diversi aspetti, da quello fisico uh, a quello ambientale uh, a quello uh, più sociale. E il, il convegno, quindi, um, ha questa idea di mettere voi al centro attraverso i video, e poi ci sarà un momento di orientamento perché, fra non molto sarete posti di fronte a scegliere se continuare i vostri studi e in quel caso affrontare il mondo dell'università e quindi alla fine ci sarà anche una tavola rotonda con docenti ma anche studenti che hanno fatto per esempio da poco la vostra scelta, o quello che farete successivamente cioè di andare all'università. Quindi direi di non indugiare e quindi passo la parola a Francesco. Buongiorno per chi fa il mi conosce, sono Prof Spini, insegno fisica in quarta C. Eh, brevemente, eh, senza il supporto del liceo Donegani sarebbe stato molto difficile organizzare questo convegno eh, e quindi eh, chiamo la preside Bruno eh, per un breve saluto. Una piccola parentesi, anch'io ho avuto il professor Marveggio quando ero in prima superiore a Morvegno. Prima superiore sapete siamo un po' più piccoli. Però quello che, che porto ancora nel cuore, eh, che mi ha lasciato il professor Marveggio, è riuscire a vedere la fisica come un qualcosa della nostra quotidianità, come, come tutto quello che ci circonda può essere descritto, raccontato, spiegato attraverso la fisica. E guardandola con questi occhi si riesce ad apprezzarla di più e, e magari anche a studiare un po' più volentieri. benvenuto al professor Licidini dell'Università di Pavia e agli ex studenti del professor Marveggio che lo portano nel cuore. Eh, e Sono un esempio di quanto eh, la didattica laboratoriale, l'impegno, la passione, eh, la voglia di condividere con i propri studenti possa dare i risultati che vediamo qui davanti. Quando io sono entrata il primo di settembre l'anno scorso al liceo Donegani, eh, una delle prime cose che mi è stata detta è che bisogna fare il convegno Marveggio. Eh, e sono partita con entusiasmo su questa iniziativa perché la ritengo altamente formativa per tutti, per voi studenti che ci avete lavorato, per i docenti che vi hanno accompagnato in questo percorso e per la collaborazione preziosissima dell'Università di Pavia che è un centro d'eccellenza universitario. Io non ho avuto la fortuna di conoscere il professor Marveggio così bene, l'ho incrociato una o due volte lungo la mia carriera di insegnante prima di diventare preside, ma non abbiamo mai lavorato insieme. Ma credo che sia un esempio per tutti i docenti di come va eh, affrontato lo studio delle discipline, non deve essere noioso, non deve essere a compartimenti stagni, ma dare il senso della licealità, voi tutti provenite da licei scientifici e eh, la preparazione olistica approfondita eh, che avete ricevuto è un dono che vi porterete per tutta la vita. Il compito degli insegnanti, credo di capire da quello che vedo, il professor Marveggio ha eh, assolto egregiamente a questo compito di scoprire i talenti. Ognuno di voi ha i suoi talenti è compito della scuola e di tirarli fuori affinché voi possiate fare delle scelte consapevoli all'università ed essere eh, dei cittadini felici del proprio lavoro e della propria preparazione. Io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questa iniziativa e non vedo l'ora di vedere i vostri filmati. Grazie a tutti. Dunque, vi presento anch'io, uh, io sono Eugenio Piasini, sono ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e anch'io sono stato un allievo del professor Marveggio, insieme a Giuele. Uh, dunque, dato che stiamo ringraziando le persone che ci hanno permesso di essere qua oggi, tutti insieme, a ricordare Gabriele, uh, vorrei estendere il nostro ringraziamento ai padroni di casa, quindi al, al comune di Sondrio, e in particolare vorrei invitare la l'assessore Marina Cotelli Uh, per, un, per un breve saluto, Buongiorno, grazie, grazie a voi, grazie uh, a tutti. Io lo dicevo prima anche alla, alla preside Bruno, per il terzo anno. Provo una tenerezza quasi, quasi struggente al, al pensiero ogni volta che si avvicina si avvicina il momento del convegno, non perché io abbia conosciuto il professor Marveggio, perché io non l'ho conosciuto il professor Marveggio, ma perché questo convegno ogni anno portato avanti dai suoi ex alunni, dai docenti del Donegani, da voi ragazzi che voi partecipate, eh, è una liturgia autentica che celebra soprattutto, più che il professor Marveggio, anche il professor Marveggio, ma non solo lui, celebra una merce rara, che è la riconoscenza, di sapere dire grazie che è una merce davvero rara quanto sappiamo dire grazie oggi quanto la memoria riesce a persistere al passare del tempo allo svolgersi degli eventi ecco voi sapete dire grazie e sapete dire grazie probabilmente perché la presenza del professor Marveggio dentro la scuola, dentro le vostre vite non è stata acqua che scorreva probabilmente il professor Marveggio è stato in grado di fare qualcosa che va ben oltre la l'apprendimento che va ben oltre la diffusione di nozioni, che va ben oltre l'insegnamento in senso tradizionale. Probabilmente il professor Norveggio è stato in grado di dare uno sguardo, di darvi uno sguardo, di darvi la capacità di sguardo sulla realtà e questa è una cosa che uno si porta presto, diceva prima Giulio Liscidini, io non ho studiato fisica, non ho studiato matematica. Ma dalle lezioni del professore, ho fatto economia. Dalle lezioni del professor Marveggio ho inteso approfondire le tematiche della fisica in relazione ad altro: in relazione alla realtà, in relazione alla vita, in relazione nel suo, nel suo caso non solo all'economia che è il suo lavoro, ma alla filosofia. E allora è anche bello che voi abbiate scelto di. Restituire lo sguardo che vi è stato regalato, quella capacità di sguardo che vi è stata regalata, utilizzando linguaggi diversi, utilizzando il linguaggio non della lezione frontale, ma della lezione partecipata, della partecipazione che mi pare di, essere, di aver capito è eh, la cifra caratteristica dell'insegnamento dell del professor Marveggio. L'avete fatto stimolando il linguaggio, ad esempio, del video. Io ricordo bene i video dello scorso anno, qualcuno l'abbiamo anche presentato a Sondrio Festival, era l'anno internazionale della luce, lo scorso anno il convegno era dedicato alla luce, alla fisica e alla luce e li ricordo, chiaramente non erano tutti dello stesso livello ma tutti avevano questa impronta, troviamo un modo alternativo, un linguaggio diverso e autonomo per raccontare alcuni grandi temi della fisica. Li guardiamo anche quest'anno questi video, giusto? <ride> Vediamo che cosa ne esce. L'acqua è un tema comunque legato alla natura. Se fosse possibile riproporre anche quest'anno all'interno della Kermesse di Sondrio Festival qualcuno di questi video, io vi direi che ne sarei molto felice. Grazie a tutti. Grazie, Grazie Grazie amico per aver, per aver espresso così bene come siamo qui davvero a dire grazie e a tenere vivo lo sguardo di Gabriele sulla vita e eh, su, sul, sull'educazione e sull'insegnamento. Uh, molto bene, uh, ora uh, ringraziamo un'altra uh, associazione che ci ha aiutato ancora molto sempre in questi anni per l'organizzazione del convegno Marveggio, eh, l'associazione Argonauti e chiamerei Maria Landoni se vuole portare. Buongiorno a tutti, in questo momento sono nella veste di socia delle Argonauti, le Argonauti hanno partecipato fin dall'inizio a questa idea, sia perché eh, un buon gruppo di Argonauti conosceva, e il professor Marveggio lo apprezzava e aveva come dire, colto profondamente quello che è stato detto, e anche perché eh, ci teniamo molto alla diffusione della scienza e soprattutto allo studio della scienza da parte delle ragazze quindi siccome le ragazze da pochi anni, decenni forse, ma sempre di più si appassionano ai temi della scienza e studiano le scienze cosiddette dure e diciamo che hanno anche molto successo in questi, in questi studi il nostro impegno è rivolto a favorire questo approccio e a, a, diciamo, a fare in modo che anche se ci sono delle difficoltà, queste difficoltà vengano in qualche modo affrontate e soprattutto oggi eh, che un buon numero di ragazze sono laureate, fanno le ricercatrici, sono attive nel campo della ricerca, a, ad affrontare un altro tema che già l'anno scorso avevo accennato, che è il tema eh, chiamato... Lo dico in italiano: il, il problema del tubo che perde, e visto che stiamo parlando di acqua ci sta molto bene. Allora a un certo punto le ragazze, non si sa come, non arrivano ai livelli più alti, ma come un tubo che perde, escono. Qualcuno parla anche di sindrome della porta girevole, cioè entrano, lavorano, studiano per un po', sono dentro, sono a livelli alti, poi escono. Eh, escono come l'acqua che esce da un tubo rotto o escono come da una porta girevole perché? Per il problema eh, del fatto di voler costruirsi una famiglia voler avere dei figli e il fatto che ancora, soprattutto nel nostro paese non ci sono quei supporti, quelle eh, disponibilità di tempi che dovrebbero comunque permettere alle ragazze diventate donne, ricercatrici, di diventare, di poter arrivare ai livelli più alti. Quindi noi siamo molto attive su questi temi e quindi è per noi assolutamente importante portarli anche al convegno Marveggio e riflettere su questo. Grazie.